Avete vinto la scommessa e questi sono i capelli Buon day! io sono barbuto ma non ho la barba Allora oggi sono con l'infame. <ride> All'infame, allora la sfida l'hai data tu non io L'hai data tu la sfida Cosa dici? Cosa dici mai? Allora la sfida l'hai data tu e io ero contenta perché sapevo che avrei vinto Però la sfida l'hai data tu caro L'ho data lei Com Ma... In bagno, location nuova, location diversa Sono venuto apposta da mia sorella perché Continuate a sì, commentare non è, non è venuto per trovare me, no È venuto per farsi fare i capelli Esatto, sono venuto perché continuate a commentare Insistemente dicendo, Insiste... abbiamo su... <ride> Insistemente insistemente. Aspetta, insistemente Dicendo abbiamo superato i 5.000 commenti Dove fare di più Sono più di 6.000 Sono più di 7.000, non so quanto sono arrivati Ma abbiamo superati quindi oggi è il giorno Il grande giorno, ho perso la scommessa E quindi faremo i capelli come la crush di mia sorella Benissimo ragazzi. Ci siamo armati di tinta e piastra, piastra E mia sorella oggi mi tingerà Ah ragazzi io non sono una parrucchiera quindi... Non è una parrucchiera quindi. niente Non so come verranno fuori L'importante è che non Oh io L'importante è che non Che non Che non Che Coscivola come l'appoggio la fotocamera ma L'importante è che non eh? <ride> come si dice? Che è che tu non muoia. No, l'importante è che non perdi i capelli Martina. Ah, perché se muori va bene. Mm. Ragazzi abbiamo dei problemi tecnici. Oh mia, mamma mia. Bene ragazzi. Siediti, allora. Siediti non riesco a vederti il te. Qui abbiamo la nostra piastra. Occhio. Oh no, Giuseppe, non cominciare che ti lascio da solo. <ride> siamo vediamo per piastrare i capelli così, come Noin. E poi vedremo. Come chi? Noin. Ah. <ride> Ma mettiti dentro la pasta. Non cominciare a aver paura eh No Tu no. basta che fai piano Già ho paura io Oddio Ma te non ho mai pestato i capelli in vita sua Neanche io. Non ho mai tentato i capelli in vita sua Siamo a posto Dimmi, Martina, cosa serve a fare? Eh, cosa serve a fare? Non devo fare il cattivo perché lei ha comunque una piastra in mano. Dovrebbe vendicarsi. Ragazzi, mi sto concentrando. Eh? Nel frattempo, faccio anche. Ah, l'altra volta l'ho fatto riccio, ragazzi. Faccio il tiktok, così faccio anche il video qua. L'altra volta mia sorella mi ha fatto riccio. Ora mi piastrerà i capelli e mi li L'altra volta mia sorella mi ha fatto riccio. Ora stiamo facendo qualcos'altro ai capelli. Non mi piace la mia voce. <ride> l'altra volta mia sorella mi ha fatto riccio. Ora mi sta combinando qualcos'altro ai capelli qua sto venendo fuori qualcosa di indecente ma cosa vuoi? nel senso che non è che mi sta, stiano tanto bene credo eh no, eh. Te no. a me no cosa vorresti dire? no no, non sì. Martina va picchiata Eh io devo andare di là adesso vai cosa cazzo sta succedendo? non Cioè, è eh, se si fa le cose bisogna farle fatte bene Martina però lui è fare i più Ah beh, grazie beh, grazie cosa vorresti dire? Nel eh. senso che lui ce la posta così io. Ho... Cioè noi stiamo improvvisando Anche qua ancora un po' di... Eh dammi tempo eh Non cominciare che mi devi Sto proprio male <ride> E via cambio di posizione <ride> <cambio> posizio. <ride> Mamma mia Cos'è che sento? Non sali c'è piangere è Non sali c'è piangere è Certo che hai la partita personale So però chiedo questa un'altra volta e mi ha fatto riccio Non ha fatto il video però se andate a vedere su Instagram ho messo la foto Ed era venuto di Instagram Va bene Ok, okay. ragazzi eccoci qua <ride> Mio dio Non ho fatto un Ma non so però hanno qualcosa di strano no. Sembra che c'ho un nido in testa <ride> Fate uno screen e eh? mandate questa immagine Su WhatsApp o su Instagram Alle vostre amiche da qualsiasi parte e scrivete ti ho trovato il fidanzato da te eh? perfetto ragazzi Ora manca la tinta Eh già facciamo la tinta ragazzi Ok? okay ci siamo <ride> okay. Oddio Ma come funziona? Boh eh non lo so come buono non lo vedi Non troppo se no si Come è viola, prendi l'altra Ma amore quella viola Arancione ma che ne so? Mi non colora tanto Eh, questa si sì. <ride> <ride> Tappati il naso Ma dove stai qua? Adesso ti ti ho tappato il naso Mi <ride> sto colorando il naso Oddio Puoi aprire Posso aprire? Si sì. <ride> avete vinto la scommessa comunque ragazzi vi consiglio Martina come parrucchiera dai sono diventata brava bravissima cioè sono uguali alla foto mettiamole una a fianco all'altra 2-2 al stoole in the sky <ride> allora il video termina qui siamo riusciti a non bruciarci a fare i capelli praticamente uguali identici cioè a parte la lunghezza perché io ce li ho più corti ovviamente quindi un ringraziamento speciale a Martina la parrucchiera io sono arancione <ride> E sembro un nido di uccelli. Questa è l'ultima scommessa che farò con voi. Anzi, anzi, no, non le faccio più. Anzi, no, non le faccio più. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace e commentate con hashtag Giuseppe... Cioè no. Giuseppe Nido Arangione.